Hai scoperto che parrucchiera si dice diversamente qui a Brescia? E che mi appena mi il dialetto bresciano cambia da paese a paese, a volte anche all'interno dello stesso paese. A Gussago, per esempio, nella parte a nord della piazza si usa la S aspirata, nella parte a sud si usa la S normale. Sappiamo queste cose grazie a William e sappiamo anche che esse o non esse, tutta gussago segue i potaverbs, fallo anche tu. Oh, lascialo stare, se no sarai di qualcuno. Sei di qualche d'uno? Sei di qualcuno? Che cosa intende dire la guest star di oggi Thomas con questo potaverb? Ma sì, vuol dire che qualcuno ti metterà in riga, che qualcuno correggerà il tuo comportamento. Quindi è una specie di minaccia, un avvertimento, un po' come quello del formaggio. In dialetto si dice. E come lo posso usare? Non toccare il crudo che c'è in frigo, se sennò sei di qualcuno! Può anche essere usato in combinazione con altri potaverbs. Occhio a non andare attraverso, altrimenti sei di qualcuno! E andare attraverso, cosa vuol dire? Ma una cosa per volta! lo saprai al prossimo episodio. Spazzacamino scrive che i colori decisi mi stanno meglio, quindi ho buttato via la maglia con cui avevo girato il primo episodio dei potaverbs e ho adottato un bel verde Lombardia guarda tutti i video sui potaverbe e fammi sapere suggerimenti e commenti come lo stesso Spazzacamino che mi ha detto che arche vuole la E bella aperta Audio 10 partito Ma come 10? Ma è 10? 10, 10? Ma è 10 anche quello di prima? No, no era 9 no. Verità fisica perché Fuglia oh, okay. lo vuole picchiare. Okay. Vanno avanti tanto, poi le campane, una sì, è una cosa temporanea. <ride>